Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo una nuova ricetta golosissima Super golosa sì, Ma prima di tutto vai con la sigla Oggi faremo la ricetta dei mamma E questi sono gli ingredienti Farina di mandorle zucchero, uova, acqua e zucchero a, a velo, quindi andiamo a setacciare la nostra farina Bene. di mandorle, ora prendiamo un setaccio e mettiamo dentro sia la farina di mandorle che lo zucchero a velo, uno e un due, ok, e ora setacciamo Una volta coraggiato lo mettiamo nella nostra ciotola, facendo attenzione a non buttare tutto qua okay. e i primi due ingredienti li abbiamo messi in ciotola. Adesso andiamo ad aggiungere metà della dose degli albumi mm -hmm. all'interno del nostro composto di farina, di mandorle e zucchero a velo e iniziamo a Bersì. amalgomarlo, vai, butta, non aver paura, vai. e adesso inizia a, a mescolare, mescolare con la nostra marisa. E ora aggiungiamo un tocco di colorante. In questo momento va aggiunto il colorante. Sì, se volete metterlo ovviamente. il nostro albume o nella planetaria o in un fluolino elettrico e lo facciamo andare E ora andremo a creare il nostro sciroppo andiamo quindi a mettere l'acqua e lo e zucchero, zucchero. sul fuoco e lo facciamo andare a ebollizione arrivare fino a 121 gradi dopodiché lo mettiamo nella meringa montata a filo pian piano uniamo lo sciroppo nella meringa che nella planetaria sta ancora girando questa è anche la ricetta per la meringa italiana. Bravissima! Bene! Quindi la nostra meringa italiana è pronta e andiamo a unirlo al, al nostro impasto. impasto. Ora andremo ad aggiungere la nostra meringa tre volte. E iniziamo a girare pian piano. Piano piano. Poi faremo il macaronage. adesso iniziamo il macaronage andiamo a dare consistenza e corpo all'impasto il nostro impasto è pronto e ora lo andiamo a mettere dentro la nostra sacca à poche Scrivete sotto giù nei commenti di che colore avete fatto i macaron. E ricordatevi anche di iscrivervi al canale e di mettere like. E attivate anche la campanellina, così potrete vedere tutti i nostri video quando usciranno. i nostri macaron a 140 gradi per 20 minuti. Noi stiamo facendo i macaron sia alla fragola che al caffè. Ecco qui i nostri macaron. Ora andremo a riempire i nostri macaron con una buonissima ganache al cioccolato l'urp. Per la ganache tritiamo il cioccolato e mettiamo in un pentolino il burro e la panna. Esatto Giulia, qui il latte deve andare a scaldarsi ma non deve superare gli 85 gradi, non deve andare in ebollizione. Li versiamo nella panna il cioccolato e iniziamo a girare. Giriamo sempre stando attenti a non farlo attaccare sul fondo del pentolino e ai, nei bordi che diventi una crema omogenea dopodiché lo facciamo raffreddare un attimo e con una frusta iniziamo a montarlo monterà bene la, la nostra il nostro cioccolato la nostra ganache monterà bene dopodiché lo andremo a mettere in frigorifero per una mezz'oretta dopodiché sarà pronto per i nostri macarons e ora andiamo a riempire i nostri macarons Andiamo a riempire i nostri macarons, abbiamo fatto la nostra ganache, ecco qua. ti ho riempito la sac à E ora andiamo a riempire i nostri macarons Il mio consiglio pasticcio è quello di prepararvi i vostri, i vostri gusci, uno dritto e uno rovescio Ho usato la carta forno e l'abbiamo uscita questa volta invece con, con la crema, crema alla cioccolata. Mmm, che buono sembra. Praticamente sarà un macaron alla kid and bueno. Eh sì. fantastici Giuli! saranno anche squisiti? Sicuramente assolutamente, Beh, assaggiamoli ora? assaggiamoli sono super super belli, li abbiamo fatti con la crema alla nocciola e, e anche alla ganache al cioccolato, sono alla fragola e sono anche al caffè Sono giusti, giusti, punto giusto. Mm -hmm. Mm -hmm. Quindi per la rubrica dei saluti intanto andiamo a salutare. Andiamo a salutare Cristina da Firenze, quindi ciao Cristina. E beh, andiamo a concludere il video. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete like. Iscrivetevi al canale se lo avete già fatto e andate a far parte del club. Amiche. Ciao! facciamo tutti! Wow!